ho fatto un brevissimo video su queste smerigliatrici andatevelo a guardare se vi interessa ho la mascherina e perché lo potete scoprire solo nell'altro video se già l'ho caricato e avevo un piccolo problema in questa smerigliatrice questa smerigliatrice ogni volta che la toccavi diventava una campanella di natale cosa che ho detto nel precedente video io ho risolto questo problema come? andate a vedere questo video guardate questo video fino alla fine e noterete come io ho risolto questo problema in questa smerigliatrice io avverto questo rumore come se qualcosa si muovesse all'interno lo faccio vicino al microfono come se ci fosse qualche, qualcosa dentro che si muove e sta cosa non va bene quindi ora andiamo a smontare il disco ecco qui. andiamo a togliere queste viti dopo vi faremo anche la pulizia mettiamole da parte queste non le ritrovo più dopo se le perdo quindi mi serve un barattolino mettiamole all'interno del barattolino Poi procediamo a rimuoverlo. Vediamo che cosa che prova questo rumore. Ok, il rumore viene da qui. Ah, ok, ho trovato il difetto. Il problema è che questa parte di sotto non è fissata. Quindi fa tutto questo rumore, ok. Ho trovato il difetto. Qui ci manca del grasso. Un po' di grasso in più. Male non gli fa per nulla, anzi. Magari ingrassate anche questa parte qui, visto che non c'è un cuscinetto, ma credo sia una bronzina, tipo. Quindi male non gli fa ingrassarlo un po'. Ora devo togliere il, uh, questa parte da sopra per uh, riuscire a inserire la parte che sta sotto. Ora si è incadassata, vabbè, non, non è un problema. Si muove anche il, cioè il disco Si muove Non mi rimane fisso Quindi io non ho tagli, tagli bestabili e Questa cosa non va bene Ha troppo gioco Non va bene Allora Prima di tutto dobbiamo Sganciare questa mollettina E questo è un problemino Perché per sganciarle Queste sono delle maledette sono delle tannate per sganciarle e rimontarle. Ora già lo so, mi rovinerò tutte le mani di grasso. Tanto ormai. Ok, raga, dopo tanto tanti insulti praticamente sono riuscito a togliere la parte di sopra la parte laterale ora devo prendere due cacciaviti uno lo devo mettere sotto il più grande e con l'altro lo finisco di alzare devo alzarlo lentamente se no lo spezzo ecco qui la parte l'ho alzato andiamo anche dall'altra girandolo scusate se non vi faccio vedere molto ecco qui e solo così possiamo toglierlo ok ci sono riuscito finalmente mettiamo sempre da parte e togliamo l'ingranaggio eccolo qua via ok Questo va dentro l'ingranaggio, questa è la mezza luna, va nell'ingranaggio per bloccarlo, dopo lo blocchiamo con un po' di grasso e questo è il cuscinetto che è stato inserito. Ok, e fin qua ci siamo, ora devo bloccare il cuscinetto, per bloccare il cuscinetto devo trovare delle viti che vanno qui sopra, così questo rimane bloccato così e non va ne avanti, né indietro. è trovare delle viti mi servono delle viti adatte io intanto le cerco eh. allora ragazzi ho trovato tre viti che possono andare bene purtroppo non c'ho le rondelle per tutte per tutti quanti ora andrò a vedere un po' meglio ma non credo di avere le rondelle spaccate per tutti mi credo proprio no e quindi andrò a metterci una gocciolina di blocca filetti per tutte quante. andò prima a pulirle e poi a metterci giusto il nuovo cucciolino di blocca filetti Andiamo a mettere questa parte, la parte superiore qui sopra, così. Andiamola a mettere all'interno di qualcosa che non mi rompa la scatola. Ecco qui, così dovrebbe andare bene. così va bene quindi ora prendiamo queste viti e mettiamoci giusto una goccettina di blocca filetto non ne serve molta eh. questa, questa goccia basta e avanza se metterebbe a fuoco se mettesse a fuoco scusate una goccettina proprio piccolina minuscola una volta che l'avete messa non, non si sbloccano più queste Dopo le stringiamo, mettiamo le prima una per volta, una goccettina proprio minimale anche qui, già c'è sulla punta, e ecco qua, basta avanza, non esagerate proprio, su queste non c'è bisogno di esagerare. ok qua anche una goccettina proprio minimale basta e avanza a sta parte andiamo anche qua a stringere ok gira liberamente non dà problemi quindi Diciamo che dovrebbe andare bene ora, almeno in teoria. In casa non andrebbe bene. Lo togliamo proprio il pezzo. Ma dovrebbe andare più che bene così. Ora a mano libera con il cacciavite. Diamo giusto un punto di stretta. Ecco qui. Ora bisogna andare a prendere un po' di grasso. Ok, ho preso il grasso. Prendete giusto un ditino di grasso un filo proprio andate a metterlo qui sopra qui dove va la mezzaluna ecco qui basta così poi prendete la mezzaluna dove sta eccola qua e la inserite molto semplicemente ecco qui Inserite la mezzaluna, vedete nell'ingranaggio dove sta la parte, questa qua, e andate a inserire l'ingranaggio. Metteteci un po' di pressione, ecco qui. E gira un'ora, l'ingranaggio gira dritto. Anche se non sono tanto convinto per la parte superiore. Vabbè, poi andando in pressione dovrebbe andare bene. Intanto mettiamoci il tappo sul blocca filetti questa 5 euro una boccetta come questa, anzi 10 euro. Io tanto la pagai. Non costa poco. Anzi non me la regalano proprio. <ride> allora, ora puoi metterlo in un altro parto. Anche se è più facile di toglierlo. Senza dubbi. Ecco qui. È andato. Perfetto. Il famoso rumore è sparito. Ora qui non vi dico di mettere quintali di grasso però un po' di più non guasta visto che già c'ho il dito sporco di grasso. mettetene un po' anche dentro lì. E qua dentro che c'è? Ah no queste le bloccatisco solamente va bene. Ecco qui. Mm -hmm. ingrassate un po' anche il bullone. il bullone, l'ingranaggio scusate ecco qui un po' di grasso anche sull'ingranaggio non guasta mai prima di montarla una pulita gliela vorrei dare una piccola pulita ci sta sempre bene ecco qui una piccolina, una piccola pulita anche qui, ma gli fa male, ecco qui, ora per essere montato bisogna vedere se, no, ah, perfetto, perfetto, va amore, ora prendiamo le viti, quelle che hanno le rondelle mettiamogli le rondelle, inseriamola qui non c'è bisogno del bloccafiletto queste anche se si sganciano non succede nulla però quella del cuscinetto il bloccafiletto ce n'era bisogno ok questa è andata prossima vita questa qui ok serate a croce eh. mi raccomando quante rondelle ci sono qui dentro? Una sola quindi è solo per quella. Mettiamoci anche quest'altro dentro. Perfetto. Perfetto, è andato l'amore. Rimettiamoci il suo disco sopra, riavvitiamo, andiamo a bloccare l'ingranaggio, ecco qui e andiamo ad avvitare. Ora inseriamo la spina della 230, corrente staccata e attiviamola, non dovrebbe fare rumore, cioè più, meno rumore di prima. È meglio, no? Non oscilla neanche. Prima oscillava, se vi ricordate, faceva su e giù. Se non vi ricordate vi metto una parte del video qui. Bene, vista la parte del video in cui il disco praticamente uscirà, non vi preoccupate se dopo averla ingrassata è più lenta a girare, è perché deve girare un po'. Girare, un po' la vedete? Vedete? Già è più libero. Ora facciamo un taglio, brevissimo. Tendo che questa smerigliatrice angolare non ha protezione, non voglio tagliare un pezzo di ferro, voglio tagliare un qualcosa di più, eh, diciamo, delicato. Anche da tagliare, un qualcosa proprio di minimal. Quindi ho buttato per un po' di alluminio. Farà sempre un po' di scintille, sì, però ne farà molto di meno e si taglierà molto prima. Tagliamolo, diciamo, a questa misura qui. Prendiamo la nostra smeriglia triangolare e attiviamola. Ok, fatto un minimo di, di taglio, vi faccio vedere anche il taglio come è venuto. Io raga, per questo video vi saluto e mi raccomando iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e commentate. Ciao belli!